di nuovo in onda per un nuovo appuntamento con Zoom Certificates stavamo parlando in realtà non di mercati, non di finanza questa mattina stavamo parlando di musica un po' inevitabile visto che è la settimana del festival di Sanremo anche se il nostro Riccardo Falcolini che saluto qui in studio ha degli altri gusti perché mi stava dicendo che è arrivato in redazione ascoltando a palla gli SDC. assolutamente sì, danno sempre la carica però Sanremo insomma, lo seguo sempre molto volentieri tanto grazie per l'invito come sempre Valentina e buongiorno buongiorno eh, buongiorno, buongiorno. buongiorno Riccardo abbiamo voluto fare questa introduzione un pochino eh, più leggera visto che insomma è la, eh, la settimana della, della kermesse della canzone certo. italiana vedremo un po' come stanno cantando anche i mercati eh, perché non ci dobbiamo dimenticare naturalmente del nostro quadro finanziario e lo faremo anche grazie all'aiuto e al supporto di Nicola Para ben trovato Nicola Ciao, ciao Valentina, ciao Riccardo buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno a te e allora diamo innanzitutto un'occhiata all'andamento, alla performance eh, di questa mattina dei nostri eh, indici europei a partire naturalmente dal Fuzi MIB. vediamo un'ondata verde eh, il Fuzi MIB sta guadagnando in questo momento lo 0,67% in area 27.301 ancora meglio fa il DAX più 0,82% bene anche la borsa di Parigi le Caccaram più 0,61% e così più o meno sulle stesse percentuali gli stessi numeri si muove anche il Fuzzi 100 la Borsa di Londra più 0,78%. abbiamo messo in correlazione con questi numeri direi positivi questo proseguimento delle rally anche con le parole pronunciate ieri da Powell che ha parlato sì naturalmente di, della necessità di mantenere una stretta infatti, di politica monetaria ma anche insomma, di un possibile rallentamento vedremo che cosa accadrà a marzo perché perché i dati relativi all'inflazione stanno effettivamente calando e quindi insomma ci si aspetta che eh, le banche centrali magari un qualche aggiustamento lo facciano eh, io parto per questa panoramica di mercato da Nicola ecco voglio sentire Nicola il tuo parere perché da un lato appunto abbiamo questa eh, opposizione le banche centrali che sono alle prese con eh, come sempre il problema dell'inflazione e i mercati che invece non credono Tantissimo né a Powell né alla Lagarde, ma continuano ad avere un atteggiamento ottimistico positivo eh, che ha caratterizzato questa prima parte dell'anno. Nicola è vero, è vero, assolutamente. Valentina, anche ieri eh, sulla scia delle parole di Powell c'è stato un fuoco di paglia perché è durato pochissime ore. Ci sono stati acquisti di dollaro americano, ci sono state eh, un po' di vendite sul, eh, sull'azionario, sugli indici azionari lo sappiamo no? quando il dollaro viene comprato eh, gli indici azionari scendono e viceversa perché Powell è stato un po' falco con le sue parole però i mercati eh, scommettono un po' al contrario perché sì. ormai lo sappiamo in realtà poi Powell ha anche detto eh, nell'ultima riunione di politica monetaria la fine di questa politica monetaria restrittiva è ormai vicina non si dovrebbe andare sulla carta eh, più in là di giugno, cioè entro giugno le banche centrali la Fed nello specifico eh, finirà di alzare i tassi adesso addirittura fa dei ritmi di solo un quarto di punto dico solo perché una volta un quarto di punto era la normalità e ci hanno abituato ad alzare di, di mezzo punto addirittura di tre quarti di punto parecchie volte di fila quindi vedere che alzano solo di un quarto oggi sembra poco no? dopo un anno di di politica record come livello di, di politica restrittiva. Detto questo, eh, quindi i mercati scommettono che comunque eh, si vede già la luce in fondo al tunnel, mm -hmm. e ovviamente non è che aspettano di arrivare a aprile, maggio, giugno e vedere ufficialmente la fine di questo rialzo dei tassi. I mercati si muovono sempre in anticipo e in anticipo eh, stanno ovviamente andando in una direzione riscon, quindi indici azionari che, che salgono più o meno da ottobre, eh, dollaro che scende da fine settembre e direi che questo è il nuovo trend dei mercati di medio periodo che è già partito in realtà da qualche mese. Chiarissimo, ecco, hai detto la parola chiave, cioè i mercati scontano tutto in anticipo, quindi nonostante le parole ancora aggressive non solo di Jay Powell ma soprattutto della Lagarde che ha già annunciato un rialzo di altri 50 punti base per la riunione di marzo, i mercati ecco, dicono che prima o poi insomma, una pausa, almeno un rallentamento se non un'inversione di tendenza ci sarà, ci sarà perché i dati appunto lo dicono, un'inflazione che sta calando, un pericolo di recessione come ha sottolineato il Fondo Monetario internazionale che sta rientrando quindi ecco l'atteggiamento ottimista rimane per questo 2023 mi chiedo ecco se stanno scontando tutto in anticipo anche gli investitori come stanno reagendo in flussi e qui entra in gioco il nostro riccardo falcolini sì valentina allora eh, anche dal punto di vista dell'atteggiamento degli investitori riscontriamo una sorta di positività o comunque un atteggiamento risk on come ha detto già nicola Uh, poco fa perché vediamo sicuramente un netto aumento dei flussi di turnover quindi un netto aumento del turnover sul mercato sedex noi se non ricordiamo male, ne abbiamo parlato fino alla scorsa settimana di un turnover circa giornaliero di 50-54 milioni siamo giunti a 77 milioni di euro di turnover giornaliero mm. negli ultimi 5 giorni eh, di contrattazione abbiamo, eh, abbiamo assistito comunque a dei picchi di turnover nelle giornate con maggiore volatilità dei mercati anche oltre 100 milioni e ti dico è un qualcosa che non vediamo quasi da un anno quindi da prescoppio guerra uh, prescoppio appunto crisi cioè. russia ucraina questo sicuramente è dettato da tanti fattori è dettato intanto da una forte ripresa dei volumi e del turnover sugli strumenti a leva che sicuramente comunque vengono sempre più negoziati in modo molto dinamico Viene però comunque supportato da un incremento di quella che è l'attività da parte degli investitori che guardano ad alcune tipologie di prodotti nello specifico che sono prodotti con protezione del capitale, quindi una protezione del capitale molto elevata che gli permettono ugualmente però di ottenere dei rendimenti. Quindi le due asset class tendenzialmente che vanno consultate che vengono consultate sono, se dobbiamo guardare i, i certificati di investimento, i certificati protection 100%, quindi quelli che garantiscono la restituzione del capitale alla fine, quindi sì. come se fossero un bond, oppure i eh, prodotti da rendimento, quindi da inserire all'interno dei portafogli, come i cash collect, che fondamentalmente staccano delle cedole, con delle barriere profonde. Cosa significa barriera profonda, Valentina? Noi l'abbiamo ricordato nei precedenti appuntamenti, ma lo ricordiamo ulteriormente. Barriera profonda vuol dire che il certificato, quindi una barriera ipotesi al 40%, vuol dire che il certificato è in grado di supportare un drawdown del mercato azionario quindi un calo del mercato azionario fino al 60% quindi appunto mantenendo la protezione del capitale intatta quindi un prodotto che fondamentalmente paga di più di un certificato protection 100% ma ulteriormente mantiene una buona protezione del capitale sicuramente ehm, e poi eventualmente lascio, ti, lascio, ti lascio la parola sicuramente una forte attenzione è sugli indici quindi sì. su prodotti con sottostanti indici abbiamo un buon turnover e eh, eh, quindi un buon interesse su eh, sottostante Eurostox Banks su Mib, Select Dividend 30 S&P 500 quindi Nasdaq S&P 500 quindi c'è comunque un interesse variegato su sia indici europei che indici americani eh, molto molto consultati sono anche gli stocks quindi ovviamente sottostanti eh, azionari eh, prevalentemente per quello che vediamo Facenti parte del settore petrolifero come Total Energies, Eni e quant'altro, Enel ovviamente è sempre tra i principali tradati anche se eh, almeno il sottostante è abbastanza in debolezza ancora come sì. trend di fondo, però per quello che noi vediamo e eh, confermiamo confermo quello che dice Nicola sicuramente un atteggiamento risk on mm -hmm. rispetto e ho comunque una maggiore propensione rispetto alle scorse settimane. Ecco, certo, una, una maggiore propensione al rischio che quindi ci dà delle indicazioni sull'atteggiamento che cambia eh, degli investitori nei confronti eh, dei mercati. Quando naturalmente ecco, diciamo propensione al rischio, quando parliamo di prodotti a leva, la parola deve passare necessariamente a Nicola Para e lo facciamo adesso andando a vedere appunto i certificati della settimana. eccoci allora nicola io ho due prodotti insomma che tu ci puoi eh, presentare partendo direi da amazon e ti faccio una domanda perché noi eh, siamo reduci anche dai conti eh, delle big tech che insomma non sono stati proprio splendidi effettivamente eh, qualche segnale qualche indizio di contrazione a livello eh, economico c'è si registra negli stati uniti addirittura ecco ho letto vari articoli dove si parla poi di una nuova era per quanto riguarda le big tech Cosa ci puoi dire invece della scelta di Amazon per quanto riguarda il Certificates? Allora, qui entro nello specifico, Valentina, sì. del, del rialzo dei tassi, no? che sì. è quello che ha dato chiaramente da un anno a questa parte particolarmente fastidio al settore tecnologico, un aumento del costo del denaro che ha chiaramente ridotto le loro possibilità di profitto e i loro margini. E Amazon non è eh, solo insomma, il corriere che ci suona alla porta, e ci consegna i pacchi. Amazon è anni che si sta eh, diversificando e fa praticamente di tutto, quindi io penso che, eh, insomma, è, è, se non è una delle prime aziende al mondo, eh, poco ci manca, penso che, qua andrei anche in condivisione dello sì. schermo, eh, possa tornare a eh, sovraperformare e a recuperare tutto quello che ha perso nell'ultimo anno. Eh, con il calcolatore alla mano, io Parto dai massimi storici che in realtà Amazon ha fatto a luglio 2021, quindi anticipando eh, la fine della salita dei mercati, perché gli indici azionari massimi li hanno fatti a novembre 21 gennaio 22. Da quei massimi Amazon, e non è nemmeno stata eh, la peggiore, ha perso un 57% di valore. Sì. Io penso che piano piano potrà recuperare tutta questa perdita, ci vorranno chiaramente anni, e se eh, i tassi e il loro rialzo ha dato fastidio ai tecnologici, eh, mi ricollego a quanto detto prima, un altro quarto di punto di aumento tassi, eh, forse tre quarti di punto per tre riunioni di fila e poi la Fed ha finito di aumentare i tassi, quindi finalmente, eh, seppur con tassi alti, perché poi non è che la Fed li diminuisce, eh, li manterrà diciamo... Eh, abbastanza elevati perché arriveremo a un 5-5,5% per parecchio tempo, però finalmente si può un titolo tecnologico come Amazon, ma anche tutti gli altri che compongono il Nasdaq, scrollarsi di dosso questo pensiero del, dell'aumento tassi perché finalmente, seppur alti, eh, verranno fermati, quindi rimarranno stabili per, per un po' di tempo. Chiarissimo, chiarissimo. Cosa ci dici invece ecco, del prodotto specifico del tuo eh, Turbo su, su Amazon? Allora, ho scelto questo Turbo Open End, sì? così almeno ho una leva variabile, non ho una scadenza e ho la possibilità di eh, portare avanti un'operazione multi-day anche per, per qualche mese, senza, senza alcun problema. Ho un piccolo costo di finanziamento, chiaramente perché non avendo la scadenza pago una, una sciocchezza ogni giorno, una cifra molto molto piccola però non ho il pensiero della scadenza così me lo posso portare avanti quanto voglio sì. eh, la distanza della barriera la vedi qua meno, quasi meno 21% eh, l'ho scelta non per la percentuale di distanza ma per il livello di barriera il livello di, eh, di knockout che poi rappresenta lo stop loss intrinseco no? che c'è dentro ogni certificato, cioè arrivo lì e la posizione diciamo, mi viene, mi viene chiusa automaticamente in perdita, lo dico per, per semplificare. Questo prezzo è a 80,24, è un prezzo direi quasi perfetto perché se torno sul grafico di Amazon mm -hmm. abbiamo i minimi di questa crisi che ha caratterizzato tutto il 2022 che sono stati fatti esattamente il uh, 6 di gennaio, se non erro, a 81,43. Quindi ho una barriera che è poco sotto, se fosse stata un pochettino più larga sarebbe stato diciamo, ancora meglio, però comunque con lo stop loss, con, con il knockout, sono sotto i minimi che ha fatto Amazon in questa lunga discesa, da meno, lo dicevamo prima, 57%, quindi è... È uno stop loss che, che va benissimo. Sottolineo anche la leva di questo certificato, che è una leva 4,23, eh, perché poi dopo voglio fare un, un parallelo con il prossimo prodotto che presenterò sì. in termini di rischio. Il prossimo prodotto ha una leva più alta di questo, ma in realtà è meno rischioso. Poi magari, sì. lo, me lo tengo per fra pochissimi minuti, ti spiegherò perché. Sì. Un primo commento magari ecco, da parte di, di Riccardo, eh, ti convince ecco, questo <ride> prodotto scelto da Nicola? Poi vediamo ecco, il, il parallelo con il, il secondo e il livello di rischio. Beh, beh, allora sì, sicuramente la scelta eh, insomma è una scelta ottimale visto quello che è la distanza della barriera, uh -huh. nel senso che Nicola ovviamente da trader e soprattutto da trader di prodotti a leva, come trader dinamico, Fondamentalmente cosa fa? Va a vedere e va a studiare quello che è l'andamento di uno Stoxalan, quindi l'andamento del sottostante e poi di conseguenza va a scegliere il prodotto che più consono le sue esigenze. Allora, secondo me è un buon rapporto, mm -hmm. un buon livello eh, tra quello che è la leva e quella che è la distanza da barriera. Perché? Perché ricordiamo che il Turbo Open End, ovviamente, che è un prodotto a leva, è un prodotto di definizione più rischioso rispetto ad, altri, ad altre tipologie. Di certificati, quindi questo prodotto, quando va, quando va scelto questa tipologia di struttura, questa tipologia di certificati, bisogna sicuramente tenere a bada cosa: quello che è l'orizzonte temporale della posizione che si vuole tenere aperto, quindi il timing, il time frame. Scusami, e di conseguenza quello che è il livello di strike o stop loss perché? perché raggiunto questo livello di strike o di stop loss che eh, come ha detto Nicola è posto al 20% in basso rispetto al prezzo attuale del sottostante la posizione si chiude in automatico quindi generando di conseguenza la perdita totale del capitale investito quindi eh, sposo la, la, la scelta di Nicola mi piace, ovviamente occhio per chi sceglie queste tipologie di prodotti perché hanno un profilo dinamico e quindi una rischiosità molto maggiore rispetto ad altre tipologie di, str di, di strumenti. Chiaro, chiaro. Adesso andiamo a vedere poi il secondo, perché ecco, Nicola, se ho capito bene, ha una leva più alta ma un rischio più basso, così? Sì, sì, ti spiego perché sì, Valentina. Sì. Tutto dipende dal, dal sottostante, concludo con Amazon sì? eh, dicendo che. Amazon si muove mediamente del 4,29% al giorno. È tanto per un azionario, eh? i titoli azionari si muovono tranquillamente del 2% al giorno, due, anche 3% al giorno. Amazon fa 4,29%, che poi è un po' una caratteristica di volatilità più alta rispetto alla media delle altre azioni che, che contraddistingue tantissimi titoli del, del Nasdaq, del paniere tecnologico. Se io moltiplico 4,29% per la leva ho il movimento medio giornaliero che mi posso aspettare ogni giorno, cioè il sottostante si muove del 4, cifra tonda, ogni giorno in media. La leva che io ho scelto per questo sottostante è 4, 4 per 4 fa 16. Mm -hmm. Quindi io come escursione media giornaliera sul certificato, sul valore del certificato, mi posso aspettare un 16%, o in salita, o in discesa, o in profitto, o in perdita. Adesso vado in condivisione dello schermo sì. e eh, ti faccio vedere l'altro prodotto, che è eh, l'oro, è un prodotto sul uh, sottostante gold, che eh, l'ho scelto perché innanzitutto eh, vado, vado a farti vedere il grafico dell'oro, così parliamo di quello che per me è il protagonista del 2023, ma in realtà era, era già partito ed era già salito tanto dall'inizio di novembre grazie al fatto che finalmente il dollaro americano non ha più tutta questa forza, forza. Che, mm -mm. che ha avuto per un anno intero e, e finalmente l'oro è potuto ripartire verso l'alto. E qui, sempre banche centrali, politica restrittiva da parte della Fed, significa la, che la propria moneta si rafforza, quindi dollaro long. Adesso che gli operatori sanno che questa politica sta per finire, dollaro short perché la politica monetaria restrittiva finirà, il dollaro finalmente ha già iniziato a, a, a scendere e a indebolirsi dalla fine di settembre, inizio di ottobre e l'oro che è quotato in dollari e quindi ha una correlazione inversa rispetto all'andamento del dollaro americano, mm. guarda caso, nello stesso momento in cui il dollaro ha iniziato a indebolirsi, l'oro, eccolo qua, ha iniziato a a rafforzarsi grande salita e salito tanto quindi anche questa discesa che ha fatto eh, con le banche centrali di settimana scorsa direi che è assolutamente salutare anzi ci dà occasione di, di comprarlo e di metterlo in un portafoglio di medio periodo non proprio da investitore ma, ma di medio periodo a prezzi più bassi eh, e ho scelto questo certificato ho scelto sì. questo certificato che ha una leva 7,20 quindi quasi il doppio di sì. Amazon, è uh -huh. una distanza dalla barriera più vicina, non è a meno 21 circa, è quasi a meno 14%, eh, cento, quindi molto più vicino di Amazon. Anche qua Valentina, stesso ragionamento, eh, lo stop loss, cioè il, la barriera, il knockout, è a 1.622, arrotondato. Guarda caso, i minimi che ha fatto l'oro dopo la crisi 2022, per il momento sono all'incirca... 1.650 quindi sono un pochettino largo mm -hmm. sotto quel minimo mi va benissimo la logica è sempre quella di stare sotto un minimo importante e perché è meno rischioso perché l'oro come media di movimento giornaliera aggiornata a ieri a un 1,5% se io faccio e qua torno sulla scheda del, del prodotto se io moltiplico la leva 720 per il movimento che fa l'oro in un giorno, lo facciamo proprio con la calcolatrice alla mano, Sì. mi viene fuori un movimento medio giornaliero del 11% sul certificato, sul prezzo del prodotto che ho deciso di eh, acquistare. È molto più basso del 16-17% anche, io poi ho fatto i calcoli prima molto spannometrici, circa 17% invece che... Mi devo aspettare di movimento medio giornaliero su Amazon, quindi non guardate solo la leva, sì, ma, ma il movimento un... medio quotidiano. Esatto, quindi mm -hmm. bisogna sempre moltiplicare il movimento che fai in un giorno, il sottostante, per la leva del prodotto scelto. E Allora lì avete la vera volatilità del vostro prodotto. Interessante, molto. Io eh, sono qui con i calcoli sì. alla mano, tirato fuori la calcolatrice, Riccardo, per, eh, per appunto avere tutti il, i parametri che dobbiamo eh, tenere sott'occhio. E mi è piaciuto anche il fatto che Nicola abbia individuato il protagonista del 2023, non in tanti l'hanno citato, ovvero l'oro, mettendolo naturalmente in correlazione con il dollaro, dollaro meno forte, un pochino più debole rispetto invece ai massimi appunto del 2022, quindi l'oro che acquista eh, in e vigore e che diventa quindi un prodotto da, da tenere sott'occhio e da sfruttare anche a livello dei certificates. Riccardo, un tuo commento? Sì, eh, allora sicuramente lato sottostanti non posso aggiungere altro, mm -hmm. insomma Nicola ha dato una view e comunque ha fatto un'analisi molto approfondita su entrambi i sottostanti i prodotti ovviamente lascio la scelta e eh, la, la spiegazione a nicola perché comunque spiega molto bene mi piace molto e lo ribadisco lo dico sempre mi piace molto comunque comunque come nicola va a spiegare e eh, va a mostrare effettivamente la razio della scelta certo. di un prodotto piuttosto che un altro <ride> perché perché ovviamente lui cosa fa oltre ad aver fatto l'analisi va a vedere effettivamente con questi calcoletti matematici. Se il prodotto, eh, se, quindi se il certificato può andare in knockout eh, all'interno di quello che è il range di contrattazione del sottostante. Mm -hmm. Quindi sicuramente è una scelta importante, e eh, scusami, è un calcolo importante quello che fa che poi porta di conseguenza alla definizione di quello che è il prodotto, eh, il prodotto migliore. Non dimentichiamoci eh, Valentina che questi appuntamenti ovviamente sono degli appuntamenti di formazione sì? che, si, che sono volti a spiegare il funzionamento di un determinato prodotto. Perché ritorniamo su questi funzionamenti? Perché molto spesso ci accorgiamo che la clientela in generale viene fatta si fa prendere un po' da quello che è l'andamento di mercato uh -huh. quindi entra in posizione magari non calibrando effettivamente quelli che sono i rischi e i benefici di un determinato strumento finanziario magari entra in posizione in ritardo tali per cui diciamo, quando ci sono avvenimenti di mercato che possono scombussolare il normale andamento ci si fa prendere un po' dal panico uh -huh. quindi soffermarsi un attimo guardare la struttura del Sottostante, guardare l'impostazione grafica del sottostante Fare dei calcoli che possono essere anche dei calcoli abbastanza veloci Magari sì, come sì, quelli sì. che ha fatto Nicola <ride> Ovviamente Nicola è un esperto quindi li fa più velocemente Guardare di conseguenza quella che è l'offerta di prodotti e poi operare, quindi definendo sicuramente anche quelli che sono i, i livelli chiave, quindi il livello di ingresso ma anche il livello di uscita in stop e take, uh -huh. sicuramente è il miglior modo, il modo più efficiente per lavorare sui mercati con degli strumenti a leva. E eh, diciamo questo ci aiuta a minimizzare magari quelli che sono gli errori, perché certo. leggiamo sempre di più, ogni tanto capita di leggere anche su giornali finanziari, che la maggior parte dei trader, o una percentuale molto alta di trader, perde in borsa. L'obiettivo non è perdere, l'obiettivo è preservare il capitale, mm -hmm. guadagnare, sfruttare la volatilità, però bisogna farlo con una certa logica e una già, certa razionalità. Già. Se si perde questo, ovviamente eh, il trade viene, insomma, nasce già con un difetto, quindi è difficile aggiustarlo in corsa. Eh, sì. Io guarda, cito a questo proposito, forse l'avevo già fatto una frase di Jesse Livermore che dice uno dei più grandi famosi trader a livello uh, della storia, eh, che diceva quando azzecchi sei operazioni su 10, sei un ottimo professionista, non 9 su 10, 6 su 10. Sì. Esatto, quindi certo bisogna sempre tenere presente questa compensazione tra operazioni in positivo e anche quelle naturalmente in perdita in negativo e saper bilanciare. Ma per poter bilanciare bisogna avere gli strumenti e la conoscenza per per poterlo fare e quindi eh, in questo è, è molto importante noi ovviamente diamo degli spoiler diciamo così certo. dei momenti di formazione che poi vengono approfonditi attraverso i vostri webinar i vostri incontri ecco questo assolutamente abbiamo visto i prodotti appunto presentati da Nicola Riccardo vuoi aggiungere qualcosa tu? Uh, nella panoramica ecco, dei, dei prodotti allora, della settimana, ma guarda, se abbiamo veramente un minutino, sì. voglio parlare di questo prodotto. Hai la possibilità di far vedere? Ti chiedo questo: di far vedere eh, il grafico di Enel. Se, se allora, c'è questa subito. possibilità, magari insomma. Lo cerchiamo eh, subito. Così vediamo un attimo e parliamo anche un po' di quello che è il sottostante. Perché, Eccolo qua, Quindi, guarda, esatto. ce l'abbiamo inquadrato. Perfetto, benissimo. Allora, come vediamo, Enel, eh, lo, io lo riprendo dal mio device. Enel, comunque, è un sottostante in debolezza. Eh, perché? Perché come tutti gli utilisti, essendo comunque una società indebitata, ha risentito di quello che è il rialzo dei tassi di interesse. Uh -huh. Quindi comunque abbiamo visto che Enel, eh, rispetto ad altri sottostanti, è un'azione un che comunque si trova ancora a quotare in debolezza. Oggi quota 5,34 eventi al momento corrente, quindi eh, diciamo che eh, l'impostazione grafica rimane ancora abbastanza diciamo uh, ferma su quello che era la situazione passata sì. allora noi abbiamo strutturato e continuiamo a strutturare perché l'attività dell'emittente è quella di strutturare con, costantemente degli, degli strumenti abbiamo strutturato con emissione proprio oggi primo giorno di negoziazione questo cash collect su Enel eh, Valentina e, e il codice ISIL lo, lo ricordo a memoria cioè lo ricordo a voce così chi vuole sì. lo può segnare di E000 HC3WNC5 Lo stiamo vedendo Esatto, perché questo? Perché, eh, insomma, questo prodotto che al momento si acquista leggermente sotto la pari quindi a 99.50 emesso proprio oggi ha una barriera profondissima mm -hmm. quindi una barriera che posta al 40% del fixing iniziale fixing iniziale di qualche giorno fa 5.37.90 la barriera di protezione 2,15 e 16. è una barriera che viene osservata alla fine della vita del prodotto quindi sì. a eh, dicembre 2025 ed è un prodotto che paga un coupon incondizionato mensile di 35 centesimi quindi eh, Valentina, fondamentalmente chi può utilizzare questo certificato? chi vuole una rendita di portafoglio costante quindi vuole comprare mm -hmm. un certificato che gli paghi mensilmente una certa cedola indipendentemente, quindi non preoccupandosi dall'andamento del sottostante che vuole però mantenere una buona protezione del capitale e una protezione del capitale ovviamente osservata a scadenza perché la eh, barriera eh, capitale viene osservata in questo caso alla data di valutazione finale che è dicembre 2025. A dicembre 2025 si aprono due scenari. Se Enel si trova al di sotto, al di sopra di quella che è la barriera sì. che ricordiamo è una barriera molto profonda il sì. certificato ripaga il nominale 100 più paga l'ultimo coupon nel caso in cui Enel dovesse trovarsi al di sotto della barriera allora il certificato replicherà in termini di rimborso quello che è l'andamento del sottostante stesso quindi diciamo che perché ho scelto questo prodotto? Perché facciamo un esempio questi prodotti possono fungere da equity substitution cioè in una ottica di strategia, mm -hmm. l'ottica è un certificato del genere di equity substitution, ha come obiettivo quello di dire come investitore, ok mi piace sottostante, del, vo, non so, sono appassionato dalla società piuttosto che voglio rimanere su questa, ma ritengo che Enel sia ancora in debolezza sì. quindi anziché andare direttamente sull'azione sì. mi compro un prodotto derivato quindi un certificato, mm -hmm. un certificato come questo che mi permette uno di mantenere una protezione del capitale fino a quando la barriera non viene rotta ma allo stesso tempo di incassare le cedole mensili allora sicuramente il prodotto è protettivo mi permetterà di incassare una certa rendita nel, nel tempo Qual è il difetto di questo prodotto? Il difetto di questo prodotto è che in caso di forte upside, quindi forte rialzo di Enel, mi permetterà di guadagnare meno, meno di quello che io avrò guadagnato, avrei guadagnato investendo direttamente l'azione. Però mi permette di avere una protezione di capitale, che, come dicevamo abbiamo visto come nell'atteggiamento degli investitori è sicuramente molto molto ricercata in questo, in questo ultimo momento. anno certo. non solo in questo momento ma nell'ultimo anno cioè, chiar chiaramente perché abbiamo detto che ci sono dei segnali positivi di ripresa ma ancora tante variabili che entrano in gioco non solo finanziarie ma anche variabili che riguardano l'assetto politico l'assetto internazionale, la guerra naturalmente adesso il 26 di febbraio eh, celebreremo tra virgolette a nostro malgrado eh, l'anno del conflitto esatto, in, in Ucraina e tutte queste ecco, sono naturalmente ecco, variabili che dobbiamo tenere in conto e che gli investitori eh, tengono in conto. Ultima parte di trasmissione la dedichiamo come sempre agli appuntamenti formativi, abbiamo fatto accenno prima ecco, l'importanza di avere una solida conoscenza di base prima di intervenire poi sui mercati, so che c'è stato un recente appuntamento con ecco, la, la doppia firma Nicola Para e Riccardo Falcolini, ne vogliamo parlare soprattutto ecco, poi anche dei prossimi appuntamenti, Nicola prima te poi naturalmente parola anche a Riccardo. Allora, stavo guardando il calendario per vedere che eh, il giovedì 2 marzo abbiamo un webinar con, eh, con Riccardo, di solito lo facciamo sempre insieme, è l'aggiornamento del, uh, del giovedì, quindi direi che il prossimo, se non mi sono sbagliato, è, è il 2 marzo e poi penso che insomma, ci sono le, le varie fiere di, di investimenti e trading italiane alle quali di solito insomma, Unicredit partecipa molto spesso, ma, ma qui lascio la parola... a a Riccardo. Riccardo, allora, allora non ci siamo segnati in agenda. Sì, dovete segnarlo. Dovete marzo. partecipare però mi raccomando. Esatto, non solo segnarlo ma anche partecipare attivamente. Poi so che c'è la data clou sempre del 14 di febbraio. Assolutamente. <ride> la, per i la certificate, abbiamo, lovers, esatto, la per <ride> certificate lovers. Esatto, <ride> l'abbiamo ribattezzata. E poi quali altri appuntamenti uh, prevedi? Ce ne sono tantissimi. Uh -huh. uh, Diciamo in ordine di data, uno questo pomeriggio con Renato De Caroli sì. uno domani con Stefano Fantone il 14 di febbraio evento fisico nelle torri, quindi Io in torre da noi, a Milano, Luca Stellato, Nicola Parra, Pierpaolo Scandura, ce li abbiamo tutti, anzi cerchiamo di aggiungerne sempre di più in modo da dare una view completa, una formazione completa alla clientela. Puntiamo molto su questo. Valentina siamo stati e lo dico con grande orgoglio perché è la coronazione di un anno siamo stati nominati all'Italian Certificate Awards come emittente dell'anno è un bellissimo lavoro di squadra mm -hmm. eh, complicato per alcuni versi eh, abbastanza faticoso ma che però ovviamente permette di avere tanti riconoscimenti Quello il premio è sicuramente diciamo l'ultimo la coronazione, però la partecipazione attiva della clientela ai nostri webinar eh, di formazione o in generale il puntamento di formazione è sicuramente il primo premio che abbiamo vinto e che continuiamo a vincere. Quindi puntiamo molto su questa attività di formazione. Speriamo ovviamente che i numeri crescano sempre certo. di più e speriamo ovviamente che la situazione diventi più rosea possibile Chiaro. sui mercati. E non solo e non solo, certamente. Hai eh, fatto accenno a ecco, questo grande lavoro di gruppo, di squadra e mi piace anche sottolineare poi l'intervento appunto di analisti, di trader differenti che hanno anche delle anime diverse che portano eh, le loro competenze, conoscenze, strategie e quindi una view ampia, varia, sì. per tutti i gusti, la possiamo definire così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene. Bene, allora io ringrazio naturalmente ecco, per l'intervento in questa puntata Nicola Para per averci aiutato a comprendere gli scenari di mercato e averci presentato due prodotti interessanti, grazie naturalmente per essere stato con noi grazie grazie a te Valentina un saluto anche a Riccardo e agli amici che ci seguono grazie, grazie al prossimo naturalmente, appuntamento con i certificates grazie qui in studio a Riccardo Falcolini ci vediamo prestissimo per tutti gli aggiornamenti eh, che riguardano appunto i mercati E in particolar modo questa branca che sta diventando sempre più rilevante dedicata ai certificati <ride> di investimento grazie per essere stato con noi grazie Valentina, ovviamente un grande grazie anche a Nicola e a tutti coloro che ci hanno seguito bene, io vi ricordo naturalmente che questa puntata così come tutte le altre di Zoom Certificates la potete ritrovare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e naturalmente anche sul nostro canale YouTube. Grazie per averci seguito si chiude qui questa diretta lunga diretta mattutina eh, dedicata all'analisi dei mercati appuntamento eh, domani per eh, nuove informazioni naturalmente con sempre l'ambito economico finanziario in primo piano ma vi ricordiamo anche tutti gli altri nostri approfondimenti compreso il festival di Saremo perché questa è anche la settimana del festival grazie e a domani